Tutto questo soltanto a titolo, per informarvi, ovviamente il, la Corte di Appello di Roma ha disposto una nuova CQ, no? questa nuova CQ che è stata eh, depositata dal dottor Redivo, in realtà, anche questo insomma mi ha fatto capire che, veramente, che tra l'altro non era gli atti in comune, me l'ha data l'avvocato, quindi anche... Anche questo mi ha fatto capire che forse non aveva voluto, perché l'aveva apposta l'avvocato quando veniva a settembre in realtà ha riconosciuto all'interno della CPU il valore dell'indennità di esproprio, ma non si è allontanato molto da quelli che erano i parametri eh, del Tribunale, perché invece di 620 mila euro parla dell'indennità di esproprio pari a 639.000 euro, unità di occupazione rivalutata a 674.000 euro. Quindi questo per farvi capire che alla fine conferma più o meno quella che è stata poi la che ha fatto il Tribunale. Quindi non penso che poi la Corte d'Appello si discosti dalla valutazione del CCTV. Grazie al nostro segretario comunale. Il consigliere Banco nella la facoltà. Sì, per carità, l'altra volta ci siamo guidati e abbiamo alzato le mani eh, tutta la maggioranza a votare appunto questa, questa, quella deliberazione. Adesso vorrei stare con, con quattro occhi aperti, non con due segretarie. Nel, nella stenotipia del, del 13 agosto 2012, quindi che avete, hanno tutti ufficialmente, nella pagina 119 il presidente dice il consigliere ne ha la facoltà avevo chiesto appunto la parola nella pagina avevo chiesto determinate cose che io ero proprio all'oscuro di quest'atto per motivi personali di salute dei miei quindi non, non avevo visto proprio nulla avevo fatto una domanda specifica al presidente pagina 121 al dirigente scusate la parola al dirigente Rocca, il presidente concede la parola. Eccetera, dirigente Rocca: due punti. A livello legale, no, perché comunque avevamo chiesto. A livello legale del, del parere, giustamente diceva: Io, a livello legale, non sono, non sono espo, esperto, quindi la questione è questa: due punti. Noi siamo stati condannati a pagare quei 700 mila euro. Virgola. Il tribunale ha già determinato che il danno può essere una cifra che va tra 7 e 12 milioni di euro e ha inviato le parti a mettersi d'accordo e ha detto o vi mettete d'accordo oppure la quantità è tra 7 e 12 milioni di euro e andiamo in giudizio io ripeto eh, ottima, ottima eh, stima anzi esagerata stima del, del dirigente Rocca perché io presumo che è, un, che è una vittima come, come, come noi che abbiamo votato la delibera. Nella pagina 122 della stenotipia segretaria, sempre il dirigente Rocca due punti. Posso permettermi solo una cosa. Nel momento in cui il tribunale quantifica il danno e dice, aperte le virgolette, il danno è tra 7 e 12 milioni di euro, chiuse le virgolette, ci sono grosse probabilità che nel momento in cui un tribunale quantifica il danno potrebbe condannare il comune a pagare, se no non avrebbe quantificato il danno. Allora io chiedo mh, alla segretaria, tutte queste affermazioni non rispondono diciamo al vero? Ma queste affermazioni sono, ehm, come ho detto prima, il frutto di un errore, Va Vabbè, io non dico, io non dico, Quindi, lo, non dico, realtà, dolo. no, no, no, seguo perché non è... L... Allora, io ho portato, proprio perché mi sembra giusto e corretto che voi abbiate tutto eh, così come oggi lei ha chiesto la lettera, io ero ad un corso e ho detto assolutamente date al consigliere Franco la lettera, io ho la sentenza del Tribunale di Roma, ho, come dicevo prima, l'appello la, eh, che ha fatto la società e poi la nostra Costituzione. Questi sono gli atti, poi ad oggi in essere che esistono, che hanno degli... che stanno producendo, non hanno ancora prodotto, quindi diciamo la sentenza ci ha condannato al pagamento che voi sapete e il contenzioso davanti alla Corte di Appello ovviamente è ancora in piedi. Quindi ad oggi, considerando che io ho chiesto all'avvocato se anche in udienza fosse stato detto qualcosa di diverso da quello che appunto eh, si rileva, dagli atti che io ho e mi ha detto che per ora assolutamente no se non quella CT che ho detto è ovvio che al di là dell'affermazione quello che conta sono gli atti l'amministrazione si fa per atti grazie alla dottoressa Prego. Oh, ehm, quindi lei appunto ha, mh, ha fornito al sindaco, al presidente del consiglio a tutti noi la, appunto la nota che avevamo detto 369 Serva legge è abbastanza chiara perché comunque lei. No, no, no, no è, stata, è stata di una chiarezza unica segretario, è stata, è stata molto chiara. Però io poi leggo la risposta del, dell'architetto Rocca, del dirigente all'area tecnica architetto Rocca, che presumo che è anche anch'essa abbastanza chiara e non dice quello che dice lei oppure no, eh, no dice quello che oppure oppure magari interpreto io er er erroneamente sì, ve la leggo Sì, l'architetto rocca eh, fondamentalmente sì. dice che non si era interessato no non si era interessato non conosceva gli, questi aspetti questa qui l'architetto rocca penso che più che interpretarla noi è lui l'ha scritta pure magari corretto chiamarlo in causa che eh, ovviamente eh, non sapeva non conosceva questi atti che io ho, quindi non entro tanto nel merito di quello che poi è stata la mia osservazione dal punto di vista legale, perché lui stesso dice c'è un ufficio legale, quindi si rimette a quello che, eh, che io gli ho scritto dicendo che è vero ha firmato la regola della delibera insieme a me, entra poi nel merito di quello che invece è l'accordo di programma, che è quello che poi attiene alla sua professionalità, dicendo che comunque prescindendo da quello che è eh, la motivazione, il fondamento della deliberazione del 13 agosto afferma che in ogni caso ci sarebbe stato, non ci sarà, adesso poi dipenderà da questo consiglio comunale io faccio il mio lavoro, voi fate il vostro comunque c'è un bilanciamento fra eh, quello che sono le opere che la società impegnava a realizzare a favore dell'amministrazione quello che era poi la contropartita quindi la lettera al mio giudizio è divisa in due parti la seconda tecnica entra nel merito dell'accordo di programma la prima è una sorta di, ehm, di riassunto rispetto a quello che era stato il suo coinvolgimento che mi sembra di aver capito dalla nota non c'era stato, nella parte invece più giuridica legata al contenzioso poi l'architetto qui se ho interpretato male le sue parole sarà giusto. Infatti io prima vorrei leggere, se, me, se il Presidente non consente, la risposta dell'architetto Rocca, che penso prego, che è stato abbastanza. è eh. abbastanza chiara. Allora, le, non so se la vuole leggere lei architetto posso farlo io? Posso leggerla io. allora alla segretaria generale, avvocato Marina Inkes, per conoscenza al Presidente del Consiglio, all'assessore all'urbanistica, sindaco del Comune di Ardea, oggetto, protocollo del 6-9, eh, leg di cui revoca deliberazione del Consiglio Comunale 131 del 1308-2012, c'è un 9 di troppo, gentile segretaria, in relazione a quanto in oggetto, mi pregio rispondere quanto segue. La deliberazione di cui trattasi è stata più, volta, più volte sottoposta alla precedente segretaria generale, già dirigente dell'ufficio tecnico legale, che mai, in grassetto, ha espresso parere negativo e fatto presente a chi, a chi scrive l'errore del presupposto di ipotetico contenzioso. Punto. Quindi un dirigente... No, che ha eh, sottoposto la deliberazione ad un segretario comunale più volte e mai ha, eh, ha presentato no, eh, le, le, le, eh, le contrarietà che lei ha evidenziato. No? No, la, mia collega, la mia collega non ha espresso parere in merito, tant'è vero che non era neanche presente al Consiglio Comunale, no, quindi, non, no, negativo, quindi no, questo... non ha mai espresso parere ah. in merito, no, lei, non ha mai espresso parere, è ancora più grave. Non è la presenza del Consiglio Comunale, quindi la, la mia collega, l'atto che avete adottato in Consiglio Comunale non è il parere della mia collega, non ha il parere della mia collega. Quindi io le faccio eh, tanto, questa delibera firmata da me, no? Io su quest'atto sono intervenuta così come la Chiesa Rocca che ha dato un parere rispetto a quella che è la conformità dell'atto, che ha dato un parere anche alla regolarità amministrativa dell'atto. La mia collega non è intervenuta nell'atto, e non è intervenuta neanche in Consiglio Comunale. No, è gravissimo quello che ha detto No, non è gravissimo. Lo può cadere anche a me perché se io mi faccio sedere da passeretti, faccio un esempio perché sto male e quindi la prossima settimana spero di non sto male, poi fate un Consiglio Comunale. Io posso non conoscere l'atto. preparato da dieci giorni. Io non lo so. Io, so, io, io guardo gli atti. Allora, se io avessi trovato su quell'atto un sì, parere della mia rispetto. collega, avrei, potrei affermare una cosa, ma non c'è perché l'atto non è stato firmato dalla mia collega e neanche la delibera perché non era presente al Consiglio Comunale. Perché bisogna non tanto fare i voti, di guardare gli atti. Se su un atto non c'è la mia firma, perché sono assente la firma un'altra persona se un'ampica sugli specchi con questo siamo tutti d'accordo penso, no? forse io non non riesco a farmi capire o forse lei eh, magari non, non vuole capire allora io leggo quello che, che mi dice l'architetto Rocca sto leggendo no? se lei mi segue gentilmente la deliberazione di cui trattasi è stata più volte sottoposta alla precedente segretaria generale Già dirigente dell'ufficio tecnico legale, che mai grassettato ha espresso parere negativo e fatto presente a chi scrive l'errore del presupposto. Lei ne dice che non è stata mai sottoposta e il dirigente dice che è stata più volte sottoposta. No, no, io ho detto che la mia collega non ha partecipato all'atto, però è stata sottoposta alla verifica. Per esempio, lei mi può scrivere 10 lettere e me le sottopone, non è detto che io per vari i motivi. Le, le, il fatto di averla sulla scrivania che mi venga sottoposta non è detto che io entro nel merito di quell'anno perché capito la lascia lì no non scrivania. è può capitare perché sto male perché non vengo in consiglio perché sto in ferie sì, però parliamo, parliamo della secchia parliamo di che parliamo di di tanto, ma parliamo tutto però non è stato espresso nel più vorrei sottolineare che non Ho è capito, stato però. espresso nessun parere perché altrimenti si, si, si esprimono per iscritto i pareri Poi, Prosegue il dirigente Rocca. So no, perché è grave, sembrerebbe no, che le colpe ce l'ha tutto il dirigente Rocca, io leggendo questo ben, presumo che le colpe non ce le proprio per niente lui, quindi è una vittima. Tutti gli atti di carattere tecnico giuridico sono a disposizione dell'ufficio legale e non dell'ufficio urbanistica, che è istruito proprio partendo da un presupposto, così come avanzato dalla società proponente. Ed è lo stesso ufficio legale del comune di Ardea che conduce qualsiasi tipo di azione nominando e relazionandosi con i legali di parte, sia per le normali procedure che per gli eventuali contraddittori e senza mai aver comunicato al sottoscritto qualsiasi voglia azione rispetto a quanto prima quindi il dirigente Rocca che dice? dice tutti gli atti c'è dall'ufficio legale io ho mandato tutto, no? è, è, è normale se c'è un'anomalia o un, un difetto nel, nella parte legale l'ufficio legale vi dovrà dire guarda che no? stai sbagliando e questo non è, stato, non, è stato, non, non è in questo caso successo quindi secondo me l'ufficio legale ha gravi responsabilità no? su, su quello che siamo andati a votare nella precedente. andiamo avanti la delibera è stata giustamente sottoposta anche alla commissione urbanistica a cui la segretaria generale non ha partecipato e a cui sempre lei o la sua precedente collega avrebbe potuto presentare la mancanza del presupposto evitando l'adozione della deliberazione in consiglio comunale punto altro fatto gravissimo proprio la commissione urbanistica sul punto dove la segretaria comunale doveva stare lì verificare e dire alla Commissione che cosa state portando il Consiglio Comunale non è stato fatto quindi il Presidente della Commissione Urbanistica che sicuramente è un'altra vittima, eh, per carità io non, non, non dico che il Presidente della Commissione Urbanistica ha colpa per carità si dica come non ha colpa il dirigente? perché ha fatto tutto quello che doveva fare andiamo avanti la stessa è stata successivamente trasmessa all'ufficio di presidenza, inserita in elenco di Consiglio Comunale e votata nello stesso del 13-8-2012. Logicamente anche il Presidente del Consiglio non è che può andare a verificare una cosa del genere perché la competenza, non, presumo che non ce l'ha a, a livello legale. Ciao. Faccio presente inoltre che nel quadro economico approvato la consistenza del plus valore è assolutamente non significativo rispetto al presupposto di cui nella deliberazione in oggetto e proprio perché la stima dell'utilità pubblica rimane saldamente affermata dal fatto che a fronte di circa Euro 9 milioni e 500 mila a favore della società proponente ci sono circa euro, 13 milioni e 500 a favore dell'amministrazione comunale e nel pieno rispetto delle vigenti normative in maniera di accordo di programma, punto cioè, quindi dice che quello che ha detto lei aveva presupposto lei qua no? dice sì è vero però il quadro approvato la consistenza del plus valore è, non è significativo quindi se lo sbaglio non mi corregga dirigente che io non ho neanche competenza in, in maniera tecnica, appunto lei dice che le considerazioni della segretaria no? non, eh, non determinano no? un, il, la gravità diciamo da annullarla, non è significativo comunque c'è un utile per il comune di 13 milioni, cioè il plus valore è a favore, è assolutamente non significativo rispetto al presupposto eccetera. Poi che cosa diciamo, vediamo un attimo cosa dice. Cosa diversa è la posizione tecnica giuridica dell'accordo di programma, che non rimane responsabilità dell'ufficio urbanistica e fermo restando che, come già detto, quanto da lei comunicato e determinato con l'atto in oggetto, poteva e doveva essere trasmesso in data anteriore a quella dell'adozione dell'accordo di programma dall'allora segretaria generale, che si ricorda in variante al PRG vigente E soggetta a pubblicazione e osservazione, quindi dice logicamente la responsabilità è <ride> dell'ufficio alpinistica. E eh, in quanto andiamo avanti, finiamo in finale. Le comunico comunque, d'infine che ritenendo il suo parere congruo e assolutamente determinante, e proprio per natura tecnica giuridica, di quanto presentato, il sottoscritto ha già bloccato la pubblicazione dell'accordo di programma di cui trattasi è relativo alla deliberazione in oggetto che rende lo stesso assolutamente privo di effetto non potendo sottoporsi alle giuste osservazioni e ha dato disposizione per la revoca della stessa deliberazione in autotutela per poterla sottoporre all'eventuale approvazione nel primo consiglio utile punto il dirigente area tecnica architetto Antonio Rocca quindi mm, io vorrei ancora delle delucidazioni. Tutto quello che lei ha affermato nel, nel, nella sua nota, no? no L'abbiamo letto, non no, no, lo ripetiamo. Nella nota della segretaria comunale che ha detto che il danno non era forbido, eh, è pensino che 953.000, eccetera, eccetera. È determinante e giustificativo per la revoca. Una domanda, la segretaria. Quindi quello che lei ha affermato, no? a noi, noi poveri consiglieri comunali, no? rialziamo un'altra volta la mano a rilogare, no? no, Ma io ho qui, in tre atti, il, il ricorso e la comparsa di costituzione io ho fatto la proposta il Consiglio può anche non recuperare l'anno io sono a disposizione io, il mio Segretaria, io, sì, io, io ero a disposizione prima quando comunque sappiamo che nell'altra legislatura ho fatto una guerra alla Convenzione Cucini no? non indifferente, questa volta ho detto non voglio essere sempre il al contrario perché comunque poi i cittadini invece di andare al centro commerciale ad Ardea, a Forza Lorenzo o nel, nel, nel nostro comune, vanno a Priglia 2, vanno a 16 Pini, vanno a Roma 2 e ho detto quello, non voglio essere il Bastian contrario, però eh, mi raccomando, gli atti sono tutti fatti bene, ho fatto delle domande, il dirigente mi ha risposto, è stato fatto quello, ho alzato la mano e poi l'altro quando andò in galera perché. Eh, se noi abbiamo, se sono state dette delle, delle, delle, delle inesattezze, diciamo, no? eh, causate da un errore di, di cattiva interpretazione, diciamolo come, come volete, io adesso mi trovo un'altra volta a alzare la mano, a votare la revoca, però vorrei essere no? rassicurato che quelle sue deduzioni nella, nella lettera, no? nella lettera appunto, che, che, ha, che ha prodotto sono no, completamente giustificative al fatto che andiamo a revocare io non me lo dovrei tro trovare che adesso passiamo in avanti e poi domani ci dovremmo trovare un'altra volta purtroppo quello è il tuo compito Marco. io ho finito il mio permesso giuridicamente lei fa il consigliere comunale e prende le sue decisioni prego eh, prego, ehm, prego mi dispiace ehm. ho chiesto di accomodarsi allora il, il bianco all'area replica Rocca eh, consiglieri però se rimaniamo in aula no, no. Eh, no, no, no, ho... Vole, eh, rispetto agli accadimenti eh, io ho scritto, una, ho scritto quella risposta e penso di essere stato cercato, ho cercato di essere chiaro anch'io nel senso che in quella risposta io divido le cose in due parti ben distinte, una parte che è legata al presupposto giuridico e una parte che è legata al fatto tecnico, io mi occupo del fatto tecnico, non mi occupo del presupposto giuridico, il presupposto giuridico deve essere gestito da altri, perché io non sono un avvocato, io faccio l'architetto e quello che vado a guardare io è la conformità dell'accordo di programma alle norme riguardo allo stesso, non devo fare altro. Ci sono, altri, o ci sono altri istituti all'interno dell'amministrazione dell comunale che devono fare questo controllo. Bene, la prova di quello che sto dicendo è proprio il fatto che questo segretario generale in poche ore o in pochi giorni si è, accosto, si è accorto che il presupposto giuridico, su richiesta sicuramente dell'amministrazione, probabilmente del sindaco, penso no? che giustamente in seguito ad alcune sollecitazioni dovute proprio a questo Consiglio, probabilmente avrà voluto come si dice, approfondire l'argomento in poche ore, in pochi giorni questo segretario generale si è accorto che il presupposto giuridico non corrispondeva agli atti in possesso dell'amministrazione atti che io non ho, non avevo nel senso che la mia considerazione si è basata dal punto di vista tecnico sulla dichiarazione fatta dall'istante cioè da chi presentava l'istanza così come si fa generalmente perché per esempio quando io ricevo un progetto c'è un tecnico iscritto a un ordine professionale che fa una dichiarazione, un istante che fa una dichiarazione. In base a quella dichiarazione io prendo le mie decisioni. Fortunatamente esiste la possibilità di errore e quindi c'è la possibilità che mi garantisce in autotutela di poter rimediare a quell'errore e come in questo momento lo, lo, lo sto facendo e come l'ho fatto molte altre volte. Io l'ho detto e sono chiaro nel senso nella considerazione tra i 9 milioni e mezzo e i 13 milioni e mezzo, io non, è che ho detto che sono, eh, non ho detto una cosa differente da quello che dice la segretaria, ribadisco la stessa cosa, io dico, per quanto riguarda l'accordo di programma, l'accordo di programma dal punto di vista tecnico è giusto, perché a fronte di una dichiarazione, a fronte di una, eh, dice, una, una, una, una dichiarazione di un danno di quella entità e su una media fatta tra questa richiesta, questa dichiarazione, a fronte di 9 milioni e mezzo noi abbiamo ottenuto attraverso l'accordo di programma 13 milioni e mezzo, l'accordo di programma prevede che nel plus valore, nel calcolo del plus valore tanto va dal privato tanto va al privato, tanto va all'amministrazione pubblica in questo caso 9 milioni e mezzo al privato, 13 milioni e mezzo all'amministrazione pubblica, quindi molto di più e fermo restando che guardando bene poi le cifre finali l'amministrazione pubblica l'amministrazione avrebbe ricavato da, questa, da questo accordo una cifra ben maggiore poi nel pagamento della, degli oneri eccetera eccetera quindi dal punto di vista tecnico io ribadisco che il programma è perfettamente corrispondente alla norma il presupposto giuridico purtroppo è sbagliato e io riconosco che è sbagliato perché un segretario generale e anche un avvocato che è responsabile dell'ufficio legale ha detto questo visionando gli atti e io mi attengo a quello che dice io sono sicuro che quello che dice è giusto da quel punto a questo punto e, e le dico consigliere, non dico solo a lei ma dico a tutti i consiglieri che in seguito anche alla eh, eselocitazione dell'intero consiglio, non, eh, non solo di un singolo consigliere, la pubblicazione del piano non è avvenuta, io non l'ho fatta, non è la pubblicazione della delibera sì perché quello è un atto conseguenziale, eccetera. ma io non ho pubblicato l'atto perché se io avessi pubblicato l'atto avrei purtroppo innescato un processo da cui difficilmente si poteva tornare indietro e allora sarebbero potute succedere quelle cose che magari lei ha ha menzionato prima, ma non avendo pubblicato l'atto, quell'atto non ha nessun effetto, perché la pubblicazione determina l'effetto. Dato che quella pubblicazione non c'è stata, l'effetto non c'è stato, l'effettività del titolo, come si dice, l'effettività del titolo non c'è stata, non c'è, non ce neanche oggi. Per cui oggi siamo qui non tanto a revocare il piano, l'accordo di programma, noi siamo qui per revocare la delibera, che è l'unica che è stata pubblicata. Il piano, non va revocato perché non è stato mai pubblicato e quindi non ha nessun effetto per cui quei presupposti di cui si parlava che non sono il presupposto giuridico di cui parlavamo prima non ci sono perché il piano il, è come un titolo quel, quello come se fosse un titolo quel titolo non ha effettività, non c'è e io ribadisco anche adesso e voglio anche ricordare eh, mi dispiace e eh, mi tolgo ricordare anche di altre cose di, di, di un altro elemento che il piano, che questo accordo di programma, mi sembra di ricordare che è venuto in consiglio comunale precedentemente, forse per altre due volte, e quel piano è venuto in consiglio comunale senza la mia firma, non c'era la mia firma, c'era la firma di un altro dirigente e di un altro, probabilmente anche di un altro assessore, non lo so, non mi ricordo, quel piano è venuto due volte in consiglio comunale ed è stato ritirato ben due volte, bene, l'accordo di programma che voi ho ricevuto qui con la mia firma è un accordo di programma ed è, è un progetto di un piano che è completamente diverso da quello e questo è, è riscontrabile tant'è vero che rispetto a quell'accordo di programma, rispetto a quel piano questo prevedeva l'aggiunta la, di una serie di, di elementi, una serie di strutture, una serie di servizi ben maggiore e che avrebbero compensato quella cifra che io pensavo, che io pensavo fosse eh, legittima secondo quel presupposto, Chiaro? quindi il, pro il progetto che voi avete ricevuto qui, che avete votato, è completamente diverso dal passato e questo sempre a confronto di quello che dicevano, più volte è venuto in consiglio comunale, venuto anche questo in consiglio comunale nessuno ha mai riscontrato quel tipo di problema, anzi quel tipo di problema non è stato mai citato, mai, Beh, non troverà mai la citazione di quel tipo di problema e ripeto io guardo la questione tecnica, le posso dire ai consiglieri e non, posso, e non dico solo a lei ma all'intero consiglio comunale che eh, non so se forse, forse proprio nella seduta del 13 agosto c'era un altro punto con un altro accordo di programma, quel punto è stato rificato, si ricorda? Che riguarda adesso non mi ricordo l'uno light o qualcosa del genere quel punto è stato ritirato e io quella delibera non l'ho firmata e non l'ho firmata perché lì non c'è un, un presupposto giuridico è solo un problema tecnico e a mio parere il problema tecnico e quindi la conformità alla norma che riguarda l'accordo di programma in quel caso non era rispettata e ancora oggi quell'accordo di programma non viene in consiglio comunale e non viene... Sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale perché io ritengo che non sia ancora congruo nel momento in cui lo sarà e quelle cifre che riguardano l'accordo di programma e quindi l'affermazione dell'autorità pubblica è un'affermazione dell'autorità pubblica che sia anche in vantaggio in maniera superiore per l'amministrazione. Quando succederà questo e sarà convinto il presupposto che il fatto tecnico sia rispettato, io lo sottoporrò, non tanto io, l'assessore che ci sarà, lo sottoporrà, con il mio parere, ma fino a che non arriverà a questo, non succederà a questo, non arriverà mai all'attenzione di questo Consiglio Comunale, ma lì è un problema tecnico, squisitamente tecnico, non c'è un contenzioso, non c'è un presupposto giuridico, non esiste, è un problema solo tecnico, che sto guardando io e che seguo io, io avete eh, consigliere o consiglieri... Ho partecipato a una serie infinita, infinita no, a molte riunioni sull'accordo di programma relativo alla SEC, in cui abbiamo sempre discusso di problemi tecnici, cioè di come eh, doveva essere questo progetto, di come doveva comporsi questo progetto, anche la struttura architettonica di questo progetto. In quelle sedi non c'è stato mai nessuno e non era mai presente. Io non voglio accusare, ma non era mai presente qualcuno che potesse dare un giudizio rispetto al presupposto eh, giuridico, mai. Io ho sempre parlato di questioni tecniche e, e se lei guarda sempre questo progetto rispetto a quello prima, a parte diciamo, la valutazione sulla qualità architettonica, che purtroppo io non posso discutere perché lì c'è un progettista, no? cioè l'amministrazione sì, l'amministrazione vuol dire anche non mi piace e quindi vorrei che fosse, tant'è vero che è stato molto variato. Ma quel progetto che voi avete votato è ben diverso da quello di prima, anche proprio nella composizione architettonica del progetto, perché io, nella, io e l'amministrazione, chi ha partecipato a quelle riunioni hanno preteso che quel progetto fosse cambiato, fosse modificato, fosse modificato nella planimetria, fosse modificato nell'attribuzione dei servizi, fosse modificato nella distribuzione dei, delle, delle, delle opere accessorie, fosse modificato anche nell'impostazione dei sottoservizi e della, della, della, della, della, del problema eh, della distribuzione proprio della rete di aria. È completamente diverso e io su quello ho dato il mio parere ho, tipo di, ho affrontato questo tipo di problema dal punto di vista tecnico e l'ho portato affermando una eh, convinzione tecnica le risposte che io le ho dato in quella sede eh, che io ricordo e di cui mi scuso perché sinceramente partivano da una mia convinzione ma derivavano da dalle dichiarazioni fatte dall'istante e derivavano da una convinzione che mi ero fatto secondo le le poche cose, perché io leggevo dei vecchi atti su cui erano riportati questi 12 milioni, leggevo di un CTU che parlava di, di 12 milioni, leggevo di un ingegner Lupi che parlava di 12 milioni in una esposizione, in una relazione rispetto a questa, a questa realtà, leggevo di un CTU e di un Contezioso che è stato poi fermato da quell'accordo che abbiamo fatto 4 anni fa e che voglio ricordare anche un'altra cosa, quando io ho sottoscritto quell'accordo, l'ho fatto per dovere, che cosa vuol dire per dovere? L'ho fatto per dovere, perché io ero a servizio di questo comune, da pochissimi, non so se da pochissimi mesi o da pochissimi giorni e quindi non conoscevo assolutamente quella, questa realtà, l'ho firmato insieme alla, adesso non ricordo la segretaria Generale e anche all'epoca della Presidenza del Consiglio, ma senza averne una, una conoscenza, sicuramente non avevo una conoscenza giuridica ma in quel momento non avevo neanche una conoscenza tecnica, l ho firmato per dovere perché io ero il dirigente dell'area urbanistica ed era mia dovere farlo e l'ho fatto e non mi spavento, non è che ritorno indietro non è che rimangio quella cosa l'ho fatto con convinzione perché ero convinto che fosse mio dovere farlo, l'ho fatto e quello era un accordo che ci ha poi consentito comunque di fermare di bloccare, di non mandare avanti un giudizio che non sappiamo forse oggi come sarà andata a fine, ma ripeto io non mi occupo di giudizi, non mi occupo di cose giuridiche, non ci capisco nulla, non sono un avvocato, non so che cosa dire, io posso valutare dal punto di vista tecnico e le dico che dal punto di vista tecnico quell'apporto di programma è corretto, lo sostengo ancora oggi, ma non essendoci più quel presupposto giudizio. È ovvio, è ovvio che cade l'intero corpo l'intera consistenza di quella delitta, di quel programma e che quindi è giusto che vada revocata ed è giusto che vada revocata in autotutela perché esiste questa possibilità esiste la possibilità dell'autotutela mi accorgo di un errore revoco in base a, a, a, a ciò che mi accorgo, l'errore in questo caso io ho revocato e ci tengo a a dirlo e, e mi ritengo fortunato oggi, mi ritengo fortunato perché io oggi ho, ho la possibilità di avere un segretario generale a cui potermi rivolgere e che quando ho un problema mi dà una risposta, è vero quello che ha detto il segretario generale prima, ha detto... Io ho scritto parere, non è stato espresso parere negativo, intendendo né negativo né positivo, nessun parere, è vero, nessun parere. Oggi io so che vado dal segretario generale con un problema e quel segretario generale o lo risolve o mi dà comunque le possibilità di affrontarlo e magari di affrontarlo in maniera diversa consentendomi di non sbagliare. Nel passato purtroppo non l'ho avuto, l'ho avuto molto tempo fa, per pochi giorni, nel passato non l'ho avuto, mi dispiace, ma questa è la verità e non è una verità che riguarda solo me, oggi sono fortunato, oggi mi ritengo fortunato e mi ritengo fortunato anche del fatto che il Consiglio Comunale nel suo intero, io parlo di tutto il Consiglio Comunale perché non posso parlare di, di abbia sollecitato una maggiore attenzione, sono contento e sono, mi ritengo fortunato perché il Sindaco ha sollecitato una maggiore attenzione, mi ritengo fortunato perché c'è stato un segretario generale che ha esaminato quel problema e che ha capito che il presupposto giuridico non era quello e che me lo ha comunicato, mi ha avvertito e mi ha avvertito in tempo, nonostante io avessi avuto già la sensazione, in seguito a quello che sentivo all'interno di questo Consiglio Comunale, è una sensazione che mi ha consentito di bloccare, ripeto, la comunicazione. Questo mi ha consentito di poter formulare quella delibera che oggi non so se voi deciderete di votare e che ci porterà, che porterà in questo caso alla all'arrivo in autotutela. Questo non vuol dire che poi nel futuro non ci può essere una riproposizione e non vuol dire che nel futuro le sue considerazioni rispetto al fatto che qui non, non ci sia nulla che magari bisogna andare nei comuni circonvicini per trovarlo non vuol dire che questo non possa essere riproposto, ma dovrà partire da un presupposto diverso, totalmente diverso. E questo presupposto diverso dovrà portare dal punto di vista tecnico ad avere l'affermazione della norma che regola l'accordo di programma e che regola e che determina l'utilità pubblica. Quando, semmai dovesse essere noi ci fa piacere avere la dottoressa qui fianco, però poiché è anche una questione politica, vorremmo intervenire. Scusi, intervenendo il più veloce perché sta rientrando la cosa. No, no, io ho terminato. Ripeto: nel futuro, se nel futuro dovesse essere riproposto l'accordo di programma, certamente dovrà partire da un presupposto diverso che non è e che non può essere quello denunciato dalla, dal segretario generale come errato. Grazie. Grazie, Grazie al Gente dell'Area Tecnica, consigliere Fancone a facoltà. Quindi Architetto eh, mi conferma che tutte le procedure tecniche che lei ha adottato, adottato appunto nella, nella, nella prima delibera, quella che abbiamo votato sono tutte conformi alle leggi vigenti tecniche tecniche e che riguardano la norma dell'accordo di programma tecnico mi spiego ancora meglio l'accordo di programma ha come base l'utilità pubblica vuol dire che tanto, deve, tanto nel plus valore, tanto riceve il privato tanto deve ricevere L'amministrazione pubblica, da questo punto di vista, quel quadro economico conferma che a fronte di 9 milioni e mezzo, se non mi ricordo sinceramente, mi scusi potrei sbagliare, eh. l'utilità pubblica dal punto di vista tecnico sicuramente è corretta, è stato affermato. Poi se il presupposto giuridico invece di dire 9 dice 6, è ovvio che quel... Quella cosa decade, ma io mi riferisco alla fisicamente tecnica, quindi mi conferma che tutte le sue considerazioni tecniche no, sono eh, conformi alle leggi vigenti della prima legge. E mi ha detto, se non ho capito male, perché adesso è bene, è bene che le cose le ripetiamo due volte, che lei si è fidato di, delle considerazioni, delle dichiarazioni che la società SEC no, aveva, aveva appunto inoltrato eh, all'ente no? insieme a quelle vecchie dell'ingegner che ha fatto tanti altri nomi l'ex eccetera eccetera però ecco quindi il, eh, quello che vorrei capire eh, poi c'è la stereotipia andiamo poi a rileggerla se ho capito bene che comunque lei si è sfidato anche di quello che ha dichiarato la società perché in qualsiasi, in qualsiasi atto, quando io prendo decisioni rispetto a qualsiasi atto, è ovvio che baso le mie considerazioni anche su ciò che dichiara l'istante, quindi non è che il programma poi si basa su, su questo, eh. Eh, cioè, poi c'è una procedura di cui io sono responsabile, non è che dico che non sia responsabile o che gli altri non siano responsabili, c'è una dichiarazione, anzi per, parlare, per ritornare a prima, io ho detto viene presentato un progetto, progetto è, è fatto con dichiarazioni del progettista eccetera, ma poi l'ufficio purtroppo, quindi non è che mi, mi voglio esulare, voglio uscire dalle mie responsabilità dico che purtroppo quello che ho a disposizione è quello, cioè quello che io mi a basare le mie considerazioni Io è la risposta segretaria che volevo sentire dal dirigente Rocca quindi, quindi la società la società, SEC ha prodotto delle dichiarazioni che hanno tratto in inganno il dirigente Rocca no, a emettere un provvedimento lui comunque adotta, adotta eh, diciamo, te, le, le verifiche no, io non ho detto eh, le sto dicendo in qualsiasi anno qualsiasi cosa si faccia è ovvio che chi presenta un'istanza no? lo fa dichiarando delle cose quello chiedo questo in base a questo, questo, questo questo non è che vuol dire che la società ti vuole indurre nell'errore, nell anche chi presenta, anche, ripeto, il tecnico che presenta ha a disposizione una serie di atti, ha il piano regolatore, ha il piano particolareggiato, ha una serie di atti prodotti, in base a quello fa un'istanza, ma non è che il tecnico pure che sta lì, vuole, no? Intende con quello provocare il dolo, provocare dire, fare delle dichiarazioni che siano lesive e che magari possono indurre all'errore. Io dico che fa parte della normale procedura, da una parte si chiede, dall'altra parte non si esula delle responsabilità di dover controllare quello che si chiede ma è ovvio che rispetto alle salle si prende le decisioni guarda, non è che ho detto che mi hanno indotto io, sì sì però nessuno è un giudice che mette la sentenza oggi o in passato cioè, ognuno c'è il, il giudice che ha i suoi compiti però io dico no, che se una società ha prodotto degli atti ha prodotto delle dichiarazioni poi giustamente il tecnico le poteva anche verificare però se eh, la segretaria mi insegna se un privato o comunque un pubblico ufficiale no, dichiara determinate cose ne è responsabile no, di quello che dichiara poi che il, che il tecnico è un bravo tecnico che le controlla e si dice le tue dichiarazioni non rispondono al vero o non sono precise e allora, e allora è un altro tipo di discorso però io ecco quello volevo sapere, se la società no, ha prodotto, non dico in malafede o col dolo, e non, e non, si, faccia, e non si faccia suggerire dal Presidente del Consiglio, per carità che non è un architetto o non è, o non è un legale, per carità, architetto Rossi, se faccia la cortesia, cortesia, quindi il Presidente del Consiglio non, non è né l'architetto né l'avvocato. Allora, quindi il, il, il problema che no? io vorrei capire se questa società ha prodotto degli atti, ha attestato determinate cose, no? determinate eh, cifre, determinati atti, determinate eh, appunto, mh, dichiarazioni che non dico col dolo col dolo da indurre in errore al dirigente dico solamente che ha prodotto no, erroneamente dei dati che il dirigente logicamente no, ha eseguito quella delibera, ha eh, formulato ha, fatto, ha proposto appunto quella delibera. io quello vorrei, capire, quello vorrei capire perché lei mi ha detto a livello tecnico e io non sono un architetto no, è tutto conforme alle norme vigenti il problema è a livello eh, giuridico diciamo no? presupposto, presupposto giuridico. Il livello, quindi il problema è un presupposto giuridico quindi lei ha fatto il, eh, il suo lavoro nella, nella perfetta legalità e nella perfetta eh, trasparenza questo è quello di cui sono convinto no anch'io perché se volevo l'evoca dirigente sono convinto anch'io ma io So, ero convinto anche prima e la ringrazio quando dice che lei non ha firmato eh, l'altra convenzione con uno perché i cittadini di Ardea ed il territorio no, non avevano opere pubbliche e benefici a sufficienza rispetto al parametro ho capito bene, dirigente? non le avranno io lo dico però quella che, che avevano portato, lei non l'ha firmata per questo. Quindi la cittadinanza, quindi la cittadinanza, anche noi consiglieri comunali, i cittadini, il territorio su quello la devo ringraziare, perché se andrà in Consiglio la eh, convenzione, l'accordo di programma, come, come si chiama tecnicamente con Luno Light, i cittadini del territorio avranno no, una quantità maggiore di quelle, di quelle, di quelle opere e di quei servizi. Vabbè, io penso che ha delucidato almeno, almeno al, al, al, al, al sottoscritto però no, no, la, segretaria, la segretaria esperta a livello legale ha detto non ci sono i presupposti no, eccetera e io eh, mi avete convinto a votare a votare grazie, la revo grazie eh. consigliere Abbate <ride> consigliere è una, una facoltà grazie presidente ma insomma eh, più che carina e curiosa questa discussione se la metà del tempo che avete impiegato a spiegarci a noi oggi l'avreste impiegata per studiare meglio gli altri, non stavamo qui e noi l'abbiamo detto in tante maniere tutte le lingue il 13 agosto quindi oggi che venite qui e ci spiegate che probabilmente questo, quello e quell'altro ci vuole tutta la nostra educazione perché ancora ricordo Presidente, quando noi con il capogruppo tentevamo di farvi capire che non era da votare, lei ci ha trattato come i bambini dell'asilo ci ha detto avete finito? Adesso votiamo. È assurda questa cosa perché quando dei consiglieri comunali, seppur della minoranza, ma vogliono dare un contributo fattivo ha una modificazione sostanziale del territorio, voi non ci state con la testa perché avete dimostrato di non starci con la testa e lo dimostrate ancora oggi perché state parlando delle persone assente, di, di, della fattispecie della dottoressa Di Rini, no? è assente e questo credo che per quanto riguarda la buona educazione non, non andava menzionata anche perché io ci ho parlato con la dottoressa e lei gli atti concreti del punto all'ordine del giorno non li aveva ricevuti e se questo era voi il consiglio comunale non li dovevate portare Poi qui oggi ci avete spiegato che probabilmente il io che pure ho studiato tanto su questo, su questo punto non vi ho capito non ho capito una parola qui l'educazione era quella di dire grazie alla minoranza oggi siamo qui perché cara dottoressa, cara dottoressa noi abbiamo protocollato il 16 di agosto una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per revocare questo punto in autotutela e ci siete arrivati dopo due mesi e siamo stati costretti a scrivere al Ministro degli Interni al Procuratore Generale del Tribunale dell'Edri, Corte dei Conti, Ministero degli Interni, Collegio revisore dei, dei Conti Comune di Ardea e poi abbiamo scritto, abbiamo scritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, ce l'avete questa lettera? io l'ho mandata a prenderla perché lei se l'è dimenticata e l'hanno portata in questo momento Però, eh, e la leggo! no per precisione! sì! questa è stata eh, mandata dopo che io ho convocato con no, la commissione... no caro presidente, voi cominciate a per dire la verità, la cominciate a no, dire la verità le, a voi, ci sono, ci sono non state meritati. giocando a Monopoli, state guidando un paese e quindi qui in quest'aula dovete cominciare a dire la verità, questa è una lettera successiva perché abbiamo provato in tutte le maniere a farvi capire. Vi è stata protocollata quattro giorni dopo il Consiglio Comunale la richiesta di una convocazione di un Consiglio Comunale al Sindaco. Al Sindaco l'abbiamo perché ve lo può spiegare la dottoressa cosa, cosa significava quell'atto. Che è la persona che deve tutelare il Consiglio Comunale e poiché noi abbiamo ritenuto di non essere tranquilli su quella deliberazione abbiamo chiesto al sindaco di riportare il consiglio comunale per la revoca e in piazza avete fatto i suoi segni se è sbagliato Abbate lo doveva protocollare al presidente so bene come funziona, il presidente decide l'ordine cronologico dei punti ma la persona deputata a garantire il consiglio comunale è il sindaco quindi va bene ascoltare tutto, io non entro nelle, nelle, nella, polemica, nella polemica, abbiamo detto anche, abbiamo anche detto che poiché dovevamo approvare un punto importante, dovevamo garantire anche la proprietà del comune, il primo atto che dovevamo fare era l'acquisizione al patrimonio comunale di quello che ci aspettava lì avete riconteggiato anche la cubatura su quello che è del comune circa 26.000 metri cubi sui 90.000 adesso smentite anche questo e allora bisogna avere il coraggio no? qui venite davanti a pochi cittadini che ci sono ma pochi cittadini che ci sono saranno portatori di voce e dovete dire la verità siete stati costretti a revocare siete stati costretti a revocare perché vi hanno messo alle strette e vi ci ha messo questa minoranza attenta al futuro di Ardea e quando va dato a Cesare va dato perché ci avete preso in giro in tutte le maniere anche in commissione della Stalerica che, che non avete partecipato, che è grave. L'unica commissione a garanzia della minoranza quando, quando si, è, si convoca non partecipate. <ride> Vogliono essere registrati. Il pubblico non può parlare. Oggetto, questa vale la pena leggerla dopo che vi ho subito per circa due ore. Valutazione dei contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale 31 del 13 18 2012. Eventuale adozione per quanto di rispettiva competenza di misure anche attive di tutela nell'interesse pubblico generale per le conseguenze di natura finanziaria sociale e ambientale derivante dall'attuazione di quanto disposto dalla suscitata deliberazione del, 30, de, del Consiglio Comunale numero 31 2012. I sottoscritti Antonino Abbate, Mauro Giordani, Stefano Ludovici, Giancarlo Rossi, Umberto Tantari e Cristina Capraro, consiglieri comunali del Comune di Ardia, sottopongono all'attenzione delle autorità di in indirizzo. I contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale che si allega in allegato, essendo rimasta priva di esito la richiesta di revoca di detta deliberazione in sede di esercizio dell'istituto dell tutela amministrativa e opinione degli iscriventi infatti che detta deliberazione ove attuata determini gravi e negative ricadute non soltanto sull'assetto del territorio comunale ma purtroppo anche sugli assetti finanziari patrimoniali dell'amministrazione comunale a confronto di tale opinione peraltro ha operato anche il sindaco uscente che nel revocare formalmente la deliberazione 41 del 3-5-2012 quindi 5 giorni prima delle elezioni, 3 giorni prima delle votazioni. Una precedente deliberazione di accordo trans, transattivo con la società Secre, accordo rivalidato con deliberazione 31-2012, ha riconosciuto ufficialmente che quell'accordo ha comportato uno squilibrio nel rapporto tra le 25 concessioni che il Comune e la Secre hanno concordato di advenire all'abbandono del giudizio in appello, poiché è evidente che si qualifica come cessione gratuita al comune di due appensamenti, ciò che in realtà è l'errata menzione di terreni di cui il comune è già proprietario. È evidente che lo squilibrio tra, tra le reciproche concessioni che il Comune e la Segre hanno concordato crea un danno erariale di rilevante entità in ordine al quale si sollecita una valutazione non formale da parte dell'autorità in indirizzo, ovviamente nell'esercizio delle rispettive competenze a volte a quantificarne l'importo da individuare l'eventuale conseguente responsabilità in merito appare singolare che il dirigente del settore urbanistico del Comune nel Comune relazionare in consiglio sui contenuti dell'accordo abbia omesso di evidenziare lo squilibrio del rapporto tra reciproche concessioni a danno dell'amministrazione comunale, sostenendo invece che il Comune avrebbe ricavato dall'accordo rilevanti benefici finanziari che un dirigente comunale possa considerare come sopravvenienza attiva il valore di bene che dal 2003 sono di proprietà del Comune. Chiama peraltro in causa quanto in materia previsto dalla riforma Brunetta, Decreto legislativo 150-2009. In evidenza un modus operandi sul quale gli iscriventi auspicano una distinta e non formale valutazione da parte delle autorità in indirizzo. Sotto il profilo finanziario patrimoniale, deve essere inoltre rilevato che l'accordo deliberato alla de dalla deliberazione del 31 2012 valuta come futuro patrimonio comunale opere che, per la loro natura, infrastrutture primarie e servizi di supporto a quanto costruito dal soggetto privato hanno così che la normativa vigente accolla, comunque a costo di chi costruisce, con il, si evidenzia ulteriormente come l'accordo approvato dalla deliberazione 31-2012, determina una forca caudina con un solo vincitore, il soggetto privato ed un solo soccorbente, l'amministrazione comunale e quindi l'interesse pubblico generale. Lo leggo anche per lei Presidente. Le ricadute negative degli effetti derivanti dall'approvazione del libero Consiglio Comunale del 31-2012 non sono solo una natura finanziaria e patrimoniale, adesso si aggiunge ricadute sull'organizzazione dell'assetto del territorio e la materia del tutore ambientale. Edificare 90.000 metri cubi aggiuntivi in una porzione circoscritta del territorio comunale senza avere preventivamente affrontato e risolti i problemi infrastrutturali in materia di circolazione e traffico significa condannare le future amministrazioni comunali a spendere molte risorse finanziarie per recuperare gli scritti territoriali e di conseguenza condannare i cittadini di San Lorenzo e peggiorare fisiologicamente le proprie condizioni di vita quotidiana. Peraltro, l'accordo valido nulla dice in ordine di costi di adeguamento degli scarichi fognari e degli altri servizi essenziali anziché l'accordo sottoscritto. Prevede che gli eventuali oneri futuri da pagare all'amministrazione vengono scaricati in toto su chi acquista quando sarà costruito, levando il sistema. La logica dei palazzinari fondata sulla inaccettabile direttrice del ottieni in qualsiasi modo il permesso di costruire, vendi quel che hai costruito al prezzo più elevato possibile i sottoscritti consiglieri comunali non possono divenire complici di tale logica perché sono stati eletti per tutelare i cittadini non essi l'interesse pubblico generale peraltro fa specie peraltro sull'accordo sulla relazione dell'amministrazione quindi detto questo detto questo caro segre... presidente non è che noi non è che questo atto noi già l'avevamo, ci abbiamo lavorato, è stato partorito dopo e devo dire dopo diversi giorni ci abbiamo lavorato molto e la cosa ancora più dolorosa è che per arrivare a questo, a questo atto abbiamo do dovuto lavorare quattro volte di più per la ricerca della documentazione che a noi non ci è concesso a noi non c'è concesso alcuni documenti siamo stati in grado di riceverli dai privati da chi aveva fatto il consigliere comunale l'assessore che ha fatto l'assessore negli anni 90 quindi siamo arrivati in possesso di alcuna documentazione a voi noi abbiamo fornito anche alcuni documenti tipo quello che non si trovava nelle, nelle, nelle, negli uffici comunali quello della, della causa che ci sarà a dicembre siamo stati in grado di fornirla e poi puntualmente il Consiglio di salire è uscita dopo, è uscita dopo. No, nel momento in cui noi abbiamo dato modo di farvi sapere che noi ne eravamo in possesso magicamente è uscita fuori quindi detto questo va bene siamo qui, c'è da revocare questo atto importante, fatemi a colpa, non venite qui a raccontarci che ancora una volta il 13 agosto ci avete tenuto qui un'ora, perché tanto è stato possibile perché vi siete affrettati a votarla, un'ora e ci avete spiegato che questa era la medicina di tutti i mali di Ardia, oggi tornate qui e dite che la medicina di tutti i mali di Ardia non ha funzionato e adesso noi la revochiamo però attenzione stiamo lavorando per riportarla allora noi, il parere che era del 13 agosto nostro non è quella che noi siamo contrari a priori noi dobbiamo discutere poi sono sopraggiunte altre ipotesi il decreto Monti che vieta l'edificabilità sui terreni agricoli c'è cioè da mettersi seduti intorno a un tavolo in commissione urbanistica e studiarla per bene, e però voi ridete, Presidente e Sindaco, voi fate anche ridere sempre... per altre questioni? No, però attenzione, attenzione, siamo… per maloso, no, non sono per… E ti spiego perché non sono per maloso. Sono preoccupato quando vi vedo ridere perché siete leggeri, stiamo discutendo di Ardea e se voi ridete qui, dimostrate poca attenzione alla cittadinanza. Perché se oggi stiamo revocando un atto così importante, probabilmente ridevate anche il 13 agosto e allora non è, non è che stiamo qui facendo i pupazzetti e poi vi sembrerà pure ma cioè governare una città non è perché abbiamo vinto e facciamo come ci pare noi stiamo qui non per fare ostruzionismo ma vorremmo dare il contributo come consiglieri comunali ad, ad esercitare il nostro mandato facendovi anche evitare di fare questi, queste vergognose figure davanti alla città perché approvare un atto come quello e tornare in aula e tornare in aula per evocarla non è, non è cosa carina non è cosa carina e soprattutto non è carino quando poi si viene qui e ci si fa credere una cosa per altro. E insomma non è che proprio scemi siamo noi siamo minorati ma non siamo non siamo quindi siamo qui, torna a tavola, mettiamoci e dobbiamo dirci la verità, basta, basta con le bugie da bambini. Ci dovete spiegare per quale motivo oggi lo la revocate. Qual è la problematica? E per quale motivo ci siamo arrivati? E per quale motivo ci siamo arrivati? No perché per due ore ci avete fatto una vetrina? No perché ci siamo accorti poi è arrivata la segretaria nuova. Se non arrivava la nuova segretaria, continuavate così. È grave quello che avete detto. Avete rovesciato la vostra responsabilità su una persona assente in quest'Aula e non vi è consentito. Le responsabilità sono di chi vota e la preoccupazione del consigliere Franco io l'avverto la, perché un minuto prima il 13 agosto ha detto ma io non sono convinto poi probabilmente per spirito di gruppo ha alzato la mano e oggi si sente preoccupato e io dico chiaramente che noi abbiamo fatto una battaglia grossa oggi mi sento dire che c'è lo spirito dell'autotutela ma sto spirito dell'autotutela non è può essere usato quando vi fa, fa comodo perché quando parliamo dell'AIPA l'autotutela è pericolosa, attenzione. Eh, poi parliamo delle, delle, di Puccini, perché qui sta segre, parliamo, facciamo i, i nobi come, come vanno fatti. Poi parliamo di Puccini, oh, l'autotutela la, è concessa, la possiamo utilizzare, e noi già stiamo pensando di riportarla. E come la riportate sta, sta, sta segre Puccini? io non credo che dobbiamo riportarla così tanto per riportarla perché dobbiamo dimostrare a qualcuno, dovete dimostrare a qualcuno, io credo che intorno a un tavolo, poiché questa è stata una, una figura barbina di fronte alla città, dobbiamo metterci intorno al tavolo le commissioni competenti, le persone competenti. Sono d'accordo quando dice il consigliere Franco, dice ma io l'ho votata perché se no vanno ai 16 pini o a 2. Va bene, tenerci la gente qui va bene, ma questo però significa fare uno studio approfondito. Perché se per far, morire le, le, le, per far rimanere le persone nel territorio dobbiamo far morire una città, ben benvengano i 16 pini e a 2. Lo studio andava fatto in una maniera diversa e secondo me andava fatto anche con il Torsa Lorenzo. Mm. Il tavolo andava aperto in piazza a Torsa Lorenzo, questo è il coraggio delle proprie azioni. In piazza a Torsa Lorenzo con i cittadini di Torsa Lorenzo andava fatto, chiesto il contributo dei, dei cittadini di Torsa Lorenzo perché a loro andava la ricchezza se ricchezza era oppure il disagio se il disagio è, ma non così, no, in noi andiamo il Consiglio Comunale perché siccome noi siamo stati eletti a governare un paese facciamo come ci faccio non è carina sta cosa perché noi il 13 agosto mentre tutti andavano in ferie noi siamo rimasti qui e abbiamo cominciato a lavorare su sta cosa perché non c'era dialogo non c'era dialogo sindaco abbiamo provato in tutte le maniere siamo venuti su più volte e abbiamo tentato di parlare su sta cosa e, e, i, i soliti sorrisini che a noi non piacciono perché al di là quando uno scherza, gioca va bene ma quando si parla della città e quando noi ci siamo assunti una responsabilità nei confronti dei cittadini che li, do, li dobbiamo rappresentare in quest'aula io credo che la cosa più sciocca da fare è, è, è governare con i suoi sì. c'è un momento per tutti e il momento dove noi ci dobbiamo assumere la responsabilità è quella maggiormente quando noi dobbiamo andare a deliberare un atto significativo e una modifica sostanziale di tutto il territorio non si può fare con leggerezza e non lo dobbiamo fare più con la Gerenza quindi, quindi va bene tutta l'esposizione che ci avete fatto io non sono d'accordo su nulla ero no, contrario ero contrario prima, ero contrario prima ma quello, l'altro, riconosco che, che state facendo mea culpa oggi. Ma non avete il coraggio di dirlo. Quindi oggi voi venite qui grazie alla minoranza. E questo grazie alla minoranza. Grazie alla minoranza. Perché lo dovete dire allora? Per quale motivo siete venuti? Ah, il coraggio delle nazioni, Presidente, sei venuto stasera qui un consiglio comunale alle sette e mezza, hai convocato con un solo punto all'ordine del giorno, per quale motivo? Lo potevi fare insieme all'altro Consiglio Comunale. E non credo che ci avete, che ci avete il gatto Diego. Chi è? Tutta sta fretta. Lo potete fare nel prossimo Consiglio Comunale. E qual è la preoccupazione? Sarà quella di, di riportarlo ad approvazione al prossimo Consiglio Comunale. Se no non c'era motivo di venire con un unico punto all'ordine del giorno. E eh? eh, giocate, giocate. giocate. Guardate che giocando giocando non si gioca sulla pelle dei cittadini poi dopo se, se dobbiamo riportare lo dovete riportare in Consiglio vale, portate ma non ce lo riportate per, per, farlo, per farlo revocare un'altra volta grazie il consigliere Abbate per altri interventi il consigliere ha facoltà grazie Presidente credo che dopo il dibattito che si è consumato abbiamo tutte chiare da fatto un lavoro straordinario che abbiamo fatto e non vorrei essere arrogante che vi abbiamo ricchiodato sui banchi della vostra maggioranza per tornare qui ed evocare un atto così eh, importante che con molte ostatività voi avete portato il 13 agosto obbligando qualche consigliere che in teoria non ci va mai a tornare dalle ferme ma credo che dal dal commento che ha fatto il capocartello, Antonino Abbate, c'è poco da aggiungere. Una cosa io vorrei dire al segretario, che è da pochi giorni che è qui, quindi non credo di mettersi in difficoltà, assolutamente no, però visto che sono pochissimi giorni, vorrei che desse un'occhiata all'atto all di salvaguardia che comunque portò qui il, il prefetto Serra per il futuro e vedere se nel futuro quest'atto partorito eh, da questa eh, maggioranza, questa amministrazione, sarà poi ah, vabbè, ma l'altra questa lo sto portando avanti, non ho sbagliato. Per eh, vedere se nel futuro, visti gli interventi anche del dirigente, di qualche consigliere comunale, se, se questa maggioranza avrà avesse veramente la volontà di portarlo avanti, ecco pregherei il segretario comunale di vedere l'atto di salvaguardia che eh, portò qui il prefetto Serra e credo a tutt'oggi ancora non ci sono state risposte, se vuoi vedere questa cosa. No? Grazie. Grazie al consigliere Giordani, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, allora... Allora, delibera per le motivazioni riportate in premessa di procedere in via della a una nuova valutazione degli interessi pubblici coinvolti e per assicurare la piena attuazione degli stessi, considerando che la situazione di fatto e di diritto non risulta essere quella prospettata nell'atto deliberativo, di, re, eh, di revoca la, eh, la deliberazione del Consiglio Comunale numero 31 del ottobre ai sempre l'articolo 21 della legge 241.90. Chi è favorevole? Presidente, scusi, noi siamo in votazione. In votazione. Chi è favorevole? sull'ordine dei, Su dei lavori. un secondo soccanto, chiedo scusa. Noi siamo in votazione, però consigliere. A bandone Chi è favorevole? In... Scusatori? Giovici favorevoli, chi è contrario, chi è astenuto, Nessuno, assenti. No, eh, è favorevoli, non si No, favorevoli. Volante. Non eh, sì. Eh, sì. Allora. allora, se il Presidente ha dichiarato il mediato esecutivo, chi è favorevole? Sopra, chi è contrario? Chi è astenuto? Come sopra? Alzerno. L'atto è approvato. L'atto è approvato. I all'ordine del giorno. Il consiglio è chiuso. Buonasera a tutti.